Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e oggi ci troviamo su Red Dead Redemption come avete letto da titolo per un glitch dei soldi, chiamiamolo glitch ma secondo me non è un glitch dovete venire in questa localizzazione della mappa ragazzi, dove eh, c'è questo piccolo fiumiciattolo troverete un ranch comunque avete visto bene la, la localizzazione poco al di sopra di West Elizabeth e vedete bene la, la localizzazione. Qui c'è West Elizabeth, e poco sopra c'è questo piccolo ranch dove c'è il, il fiume, insomma, il Little Click River. E in questa localizzazione, ragazzi, potrete trovare questo ranch. Allora, in che cosa consiste il glitch? Il glitch, ragazzi, eh, come ho già detto, secondo me, non è neanche un glitch, è un. Credo sia un bug del gioco, alla fine non credo lo facceranno mai, però è come le rapine ai negozi su GTA, né più né meno, ragazzi. Solo che qui non dovete rapinare un cazzo, dovete semplicemente raccogliere degli oggetti. Lo hanno portato svariate persone, ho detto vabbè lo porto anche io per la comunità italiana, non so se qualcun altro l'ha già fatto, però sti sì, cazzi ve lo porto ragazzi allora come ho già detto dovete entrare in questo ranch e dovete frugare ragazzi o fregare come volete voi in questo ranch dovete frugare nei vari posti per raccogliere vari oggetti ragazzi allora una cosa che vi voglio dire siccome in questo momento stanno facendo in parecchi questa cosa questo luogo ha molto afflusso io in questo momento mi sono trovato che non c'era nessuno quindi c'ero solo io e, e mi è andata bene però in altri momenti potreste trovare molto afflusso in questa zona e, avendo molto afflusso potreste trovare il giocatore tranquillo che si fa i cazzi suoi e continua a farsi i cazzi suoi anche se voi vi fate i cazzi vostri insomma tranquillamente e potrete trovare lo stronzo come l'ho trovato io che eh, si barrica dentro la casa e aspetta che arrivino gli altri giocatori per killarli che secondo me è un'inutilità un perché comunque non mi sembra che ci sia rateo su Red Dead Redemption non credo però alla fine sti cazzi abbiamo già i primi coglioni che, che rompono il cazzo però in linea di massima insomma come si dice il gioco è fatto per uccidere altri giocatori per essere killati e killare e quindi automaticamente ce lo possiamo anche tranquillamente aspettare ragazzi quindi aspettatevi di tutto quando arrivate in questo luogo allora la stessa cosa ragazzi potete farlo anche con altri luoghi eh, quindi non è necessariamente questo luogo magari un luogo dove trovate parecchia roba che voi conoscete e trovate parecchia robetta eh, basterà che eh, fate questa cosa che io adesso vi farò vedere e troverete sempre la stessa roba in quel luogo magari in un luogo che conoscete voi e che altra gente non conosce questo come ho già detto io l'ho riportato in video perché l'ho visto in un video e quindi automaticamente mezza community sa che in eh, questo punto ci sono delle cose e vieno a cercarle in questo punto se invece voi conoscete qualche altro luogo buon per voi anzi ditemo pure a me così magari mi risparmio tante rotture dei coglioni e andate a recuperare le cose come avete visto ragazzi io sono venuto qui insomma in tutto il ranch in tutta la, la stanza a recuperare vari oggetti una volta che abbiamo fatto questo ragazzi l'unica cosa che dovremmo fare è andare a riavviare una nuova free room come si fa a riavviare una nuova free room allora come ho già detto è una cazzata è una cazzata anche perché comunque come ho visto oggi hanno aperto la beta per tutti quindi insomma chi non lo sa adesso lo vedrà nel video come avviare una nuova free room nel gioco Comunque, come ho già detto, prendete tutto quello che trovate nella casa sia che sia un tonico, che sia un pezzo di pane, che sia... io adesso ho detto un pezzo di pane, però quello che cazzo sia, insomma... Qualunque cosa voi troviate in casa, prendetela io in questo caso, ragazzi, ho trovato un orologio con un'altra cazzatella però, insomma, eh, quando accumulate e poi andate dal ricettatore eh, potrete rivendere questi oggetti e guadagnare dei soldi insomma quindi una volta preso tutto avviamo una nuova free room andiamo in online andiamo in free room e eh, ci dirà che se non è diciamo se non ti è salvato il tutto ragazzi perderemo tutto quello che avremo e cazzate varie avviata una nuova free room ragazzi come avete appena visto siamo spawnati nuovamente vicino al ranch io ragazzi come vi ho detto mi sono trovato anche con altri giocatori quindi potreste incontrare altri giocatori e una volta che siete spawnati nuovamente vicino al ranch spawnerete qui o un po' più lontano insomma vedete voi dove cazzo spawnate come vedete c'è anche altra gente in, in mappa sul radar che sta facendo la stessa cosa che sto facendo io. Quindi, quando siete nuovamente spawnati, ritornate nella casa e troverete nuovamente tutte le cose che avevate preso prima. Non so se Rockstar paccerà questa cosa. Anche perché, se paccerà questa cosa, dovrebbe pacciare tutto quello che è, diciamo, nel, nell'online. Però. Saremo a vedere ragazzi anche perché siamo in una versione beta quindi magari può essere un errore come può essere una cosa voluta da roxar e tant'altro insomma quindi l'unica cosa che dovrete fare è rientrare nella casa come vedete qui ci sono altri tre giocatori ragazzi tre o quattro giocatori che sono qui e che stanno facendo la stessa cosa e niente il glitch è questo ragazzi per ora ancora non c'è nessun glitch di duplicazione non so se si potrà fare duplicazione o meno anche perché qui c'è un metodo diverso ragazzi ci sono le pepite e i soldi quindi sono due metodi di, di valuta eh, molto differenti insomma sì ok possiamo comprare con i soldi però comunque quando arriviamo a un tot di pepite che ci dà l'uno di pepite potremmo comprare altre cose e poi quello lì imparerete anche voi a, a vederlo nel, nell'online come vedete ragazzi ci sono le cose che sono respawnate e noi andremo a riprendere nuovamente quello che è respawnato non si può fare una sessione sola in video perché eh, per il momento ancora non esiste abbiamo solamente la free room e quindi dovrete farlo con altri giocatori come vedete io qui ho altri giocatori però nessuno mi sta rompendo le palle e quindi di conseguenza va bene così ragazzi detto questo spero che il video vi sia utile, spero che riusciate a raccimolare qualche soldino un saluto a tutti, al prossimo video ciao belli Oh shit.